Ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Io mi chiamo Salvi! Qual è il colmo di un vocabolario? Non essere di parola! Vi raccomando, non Vi raccomando, non perdete i prossimi video! Ciao a tutti. Ciao a Ciao, ciao.